Si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Una buona giornata a tutti gli ascoltatori e una buona giornata anche a te Carlo, ben ritrovato! Buongiorno Laura e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, buon sabato. Non è sufficiente eh, per imparare a usare i computer, però c'è chi, eh, chi invece è spedito no? dritto alla meta e una di queste persone è Francesco Ronchi, fondatore di SYX, poi ci dirà lui come lo vogliamo pronunciare, che è un'associazione di quelle che a Torino partecipano a un progetto che si chiama Tutti Connessi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, a tutti. Come lo diciamo? SIX? Six va, benissimo, SIX va benissimo, è un acronimo Share Your Experience. Ok, va bene, allora SIX che così ci semplifichiamo, però Perfetto. ricordiamo a chi è interessato magari poi a cercarvi che si scrive SYX, non è una I normale, diciamo così. Cos'è questa iniziativa Tutti Connessi? Allora, dunque, un'iniziativa che nasce da osservare una situazione abbastanza drammatica che è quella dei, degli studenti, eh, che, soprattutto delle, delle famiglie insomma, in, in situazioni di fragilità o, o meno fortunate, che in questo periodo non hanno la possibilità eh, di seguire le lezioni online. Eh, che, che ormai sono diventate un, un po' la norma, no? anzi siamo, sono, sono obbligatorie, eh, sono impossibilitati perché non hanno un dispositivo, non hanno una connessione, non hanno eh, modo quindi di, eh, di partecipare alla, alla vita scolastica, di formarsi e di, e di imparare. Eh, sono tantissimi questi ragazzi, eh, noi dell'associazione, insieme poi anche alle, alle altre associazioni, altre persone delle associazioni che hanno partecipato a questo progetto, ci siamo. Resi conto che eh, anche molto vicino a noi ci sono queste situazioni eh, e alcuni di questi bambini, di questi ragazzi, sentendo il racconto dei docenti, sono letteralmente spariti dai radar, non, non, non ci Beh, sono. Sì, perché sono un bel, un bel numero, abbiamo visto no? le statistiche italiane, insomma, e quindi Assolutamente. la proporzione eh, sarà simile anche a Torino, ecco alla fine. Mm. A Torino sì, ma poi vabbè, ovviamente eh, ogni, ogni, ogni regione ha le, sue, ha le sue caratteristiche e ogni luogo, ogni situazione singola è diversa. No? Eh, quindi da questa, da questa osservazione eh, l'idea è stata quella di eh, raccogliere quelli che sono tutti i dispositivi tablet, pc, laptop, eh, smartphone eccetera che eh, spesso sono inutilizzati, che lasciamo eh, in un cassetto perché non, non sono più l'ultimo modello, perché non, non sono più particolarmente efficienti per andare incontro a questo, a questo problema, quindi raccoglierli per poi donarli a queste famiglie e a questi bambini, a questi ragazzi. Quindi è partito questo progetto, eh, è partito mh, diciamo anche molto di recente ed è cresciuto con una velocità, eh, almeno dal punto di vista de della comunicazione, è cresci cresciuto molto velocemente. E ed è bello perché parte dall'unione eh, tra teste molto differenti, con provenienze molto differenti, perché ci sono degli informatici e dei tecnici come noi, ci sono persone che si occupano di, di formazione, persone che si occupano di cultura. Di, di provenienze diverse, di associazioni diverse che si sono messe insieme, parlano lo stesso linguaggio eh, e si sono accorte di questa problematica e hanno deciso di unire le forze e, e stanno continuando ad arrivare altre, altri contributi, altre persone, ad esempio c'è un gruppo a Roma in questo momento che sta eh, iniziando a, a replicare la stessa esperienza anche a Roma. L'idea come sulle... fanno? Quindi si, metto, si mettono in contatto con voi per capire come funziona o comunque semplicemente è un'ispirazione? Quindi... Da un lato eh, ci sono le segnalazioni di, di richieste, quindi le, le, le famiglie e i, i ragazzi che hanno bisogno fanno una segnalazione e noi chiediamo che questa segnalazione venga mediata da un docente, quindi eh, contattano un docente o un referente di qualche associazione mh, del territorio perché non parliamo soltanto di scuole ma anche di eh, altre, altre situazioni di difficoltà che, che possono esserci nel, sul territorio quindi contattano questo, questo referente, questo docente che raccoglie tutte le, le richieste o contattano la scuola che raccoglie tutte le richieste e ehm, dal sito le caricano e, e, le, e, ce, le, e ce le inviano dall'altro lato abbiamo eh, i donatori che possono proporre inviandoci sempre attraverso il sito o attraverso whatsapp eh, una descrizione una fotografia del dispositivo che vogliono donare eh, e eh, se il dispositivo è adeguato noi chiediamo che siano dispositivi funzionanti e sufficientemente recenti quindi insomma, almeno del 2014 in avanti eh, se il dispositivo fun è funzionante ed è, ed è adeguato ci sarà poi un volontario che eh, lo andrà a, a recuperare a casa, casa del donatore oppure ci saranno dei punti di raccolta ne stiamo organizzando in questo periodo lo recupera, lo eh, sanifica eh, in questo periodo è importante ancora di più, quindi certo. viene disinfettato viene, eh, che vengono cancellati tutti i dati il, sistema, il dispositivo viene resettato se poi c'è bisogno viene anche reinstallato il sistema operativo e viene messo in funzione per poi poter essere eh, legato alla, alla domanda no? e quindi ehm, fornito poi a, a, chi ne aveva fatto, a chi ne aveva fatto richiesta Francesco la devo fermare perché noi abbiamo il, lo spazio per la viabilità a questo punto ricordo tutti connessi giusto da lì si tutti connessi.it eh, c'è anche un crowdfunding di raccolta fondi soprattutto per l'acquisto la sia di dispositivi ma anche poi di connettività quindi le sim eh, Servono anche a connettere le persone perché oltre al dispositivo serve anche la parte di, di internet di connettività. Certo, perfetto, buon lavoro allora. Grazie, Grazie mille Francesco Rocchi, Six, buona giornata. Si può fare.